Io mi chiamo Giusy, vengo dalla Toscana e negli ultimi anni mi sono appassionata al cioccolato. Ho cominciato a fare qualche piccolo corso con dei grandi maestri. Quando poi ho visto di questa accademia mi sono bloccata e allora ho detto informiamoci. Ho letto bene, ho parlato con la direttrice e, e allora ho deciso di sì ne ho parlato in famiglia, però avevo già preso la mia decisione e nessuno mi ostacola, naturalmente, dice, ma è lontano. E, no, no, va bene. E io sono venuta e qui ho conosciuto altre ragazze bravissime, c'è stata armonia fra di noi. Mi sono resa conto che quando comincia, come in tutte le cose, quando comincia a fare qualcosa, se lo fai con passione, ti rendi conto sempre di più di non sapere. Più vai avanti e più non sai. E allora vuoi sapere. E io, io lavoravo cioccolato, però non sapevo cos'era. E qui mi hanno spiegato tutto. Mi immaginavo di imparare, perché ero partita per il Bar e poi per le varie tecniche. Queste tecniche le ho trovate, mi si sono state spiegate, perché, perché le sapevo così. Eh, vedendole, l'avevo viste fare, però non l'avevo fatta io manualmente perché avevo un po' di... sì, non avevo destrezza, non, un po' di timore, invece qui ho avuto modo di toccare tutto e, e vedere le cose che andavano bene, le cose che andavano male, quelle da fare, quelle da non fare. Questa scuola è molto alla mano, e crea subito l'armonia e siamo tutti al pari non c'è eh, sì c'è l'insegnante perché gli chiedi e ti spiega però, eh, però non c'è l'insegnante lassù e l'allievo qua no siamo tutti al pari e c'è molta simpatia e si è creata una bella armonia una bella amicizia eh, sono contenta a me piacerebbe anche andare in, in perù me ne stanno parlando e io sono molto invogliata. Mi frena eh, il fatto che sono impegnata con il lavoro, che non sono una ragazzina che posso prendere sei mesi, che mi piacerebbe fare anche il master lungo, però non sono una ragazzina che posso prendermi una stagione sabbatica, diciamo. Eh. E mi piacerebbe però il viaggio in Perù, mi piacerebbe molto, ne ho parlato anche con le altre, che si fa, si va, sì ma c'è le zanzare, ma cosa facciamo? Eh, e poi ci hanno detto che quella è la cosa minima, eh, insomma chissà.